Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con crema di zucchine ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, zucchine, ricotta, olio extravergine d'oliva, scalogno, sale, pepe, prezzemolo e noce moscata. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine. il pepe il sale e la noce moscata e cuocere per 15 minuti 100 gradi velocità 1 nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata Aggiungere la ricotta, riunire sul fondo tutte le zucchine e frullare per 10 secondi a velocità 5. La salsa è pronta, scolare la pasta, condirla e spolverizzare con il prezzemolo tritato. Pasta con crema di zucchine ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!